Vorremmo un commento sul bilancio generale di Politicamente Scorretto 2015, dato che c'è stata anche una grande partecipazione giovanile, perché sono stati anche utilizzati luoghi molto frequentati da persone giovani? Da... Sì, Politicamente Scorretto quest'anno ancora più delle altre edizioni ha attraversato i tre luoghi principali del sistema culturale Casale Chiese, il teatro, la casa della conoscenza e Spazio Eco che è il centro giovanile nella nuova eh, gestione partita giugno 2015. Eh, questo ci ha permesso di utilizzare non solo sedi diversi, ma linguaggi diversi, strumenti di narrazione differenti, anche lo stesso strumento audiovisivo lo abbiamo visto in differenti formati, la parte del film, la parte dei documentari, la parte del reportage. Eh, e anche a teatro abbiamo, stiamo vedendo delle cose molto differenti tra di loro con la riscoperta di alcune figure storiche importanti nel, nel racconto dell'impegno dell sociale come Danilo Dolci o nel uh, racconto uh, di altre uh, esperienze importanti. Abbiamo incontrato nel weekend principale uh, due uh, storie importanti qual è il mistero Pasolini o eh, fare il punto sul processo Emilia. In realtà è eh, per noi politicamente scorretto una, eh, un progetto permanente, viene concentrato in questi dieci giorni di novembre, ma in realtà noi ereditiamo un lavoro fatto a marzo in occasione della giornata nazionale delle vittime di mafia che si è tenuta appunto a Bologna nel 21 marzo e probabilmente apriremo una nuova finestra di politicamente scorretto nel marzo 2016, perché intorno a questa data del 21 marzo ci viene richiesto, è un bisogno anche di tanti soggetti culturali, di realtà eh, associative che desiderano proporre al Comune di Casalecchio di Reno, la nostra istituzione di Casalecchio delle Culture, una, eh, la possibilità di riflettere ancora su uh, questi eventi, per cui domani chiuderemo questo appuntamento con lo spettacolo su Danilo Dolci, la collaborazione con la Regione, con la Regione Emilia Romagna, con avviso pubblico, con Libere sempre più proficua, le altre, la collaborazione poi con strumenti, eh, come la Leo Radio eh, eh, è sempre una, eh, per noi un piacere ed è un'opportunità che il nostro comune dà a, a, ai ragazzi e di cui ringraziamo i ragazzi per. Eh, eh, diciamo questa importante collaborazione, sentire e vedere le interviste fatte eh, dai ragazzi sui nostri ospiti è un modo per non raccontarci addosso ma per farci raccontare con lo sguardo delle giovani generazioni.